Buongiorno a tutti e bentornati qua in un nuovo episodio di Minecraft Allora Vi dico prima un attimo di un paio di cose Intanto voglio sapere se siete andati a guardare anche i video che fa il mio amico Che oggi non c'è perché è in vacanza E Se vi siete iscritti Poi voglio dirvi che il mio canale, ho deciso col mio canale che appena arrivo ai 100 iscritti sceglierò a caso uno degli iscritti lo sceglierò a caso e verrà a fare un video qua con me verrà non so deciderò decideremo insieme in che video video fare se far gameplay challenge in, inoltre quello che verrà avrà in regalo la maglietta del mio canale allora una cosa volevo dirvi che ho avuto dei diciamo dei piccoli problemi, cioè la partita con cui abbiamo iniziato questi gameplay, non so perché si è magicamente resettata, cioè non so, sparito, cioè proprio apro e non c'è niente, cioè non me l'ha salvata. Proprio, non so, boh vabbè. Quindi intanto facciamo partire. ok, eccoci qui. Volevo farvi vedere quello che ho fatto nel frattempo Ho ricominciato a partita e son, mi sono trovato in questo mondo Dove ho proceduto... ho già... Diciamo, iniziato a costruire la casa Vi avevo detto, nel prossimo episodio costruiremo la casa Io mi sono già buttato un po' avanti Volevo dirvi di iscrivervi anche al canale Di Stephanie, se lo conoscete Che ha fatto molti video su minecraft molto bravo anche e magari qualcuno può pensare <coughs> qualcuno può pensare eh adesso ci fai vedere la casa così se guardi è come quella di Stephanie si sì, il progetto diciamo è tipo quello però lo sto modificando come vedrete eh, confronto lui ci ho messo un sacco di vetrate perché aspettate mi metto a spada che ho già rischiato grosso mentre la costruivo praticamente sono caduto dalla sopra quindi ho preso danno da caduta e poi eh... aspetta che apriamo anche la porta qua non si sa mai oddio ecco eh, io in qua stavo tirando giù tutti gli alberi per, per evitare proprio questo perché ci sono i creeper, che ce n'è uno là dietro, il nostro amico Creeper, che ho scoperto che scoppiano, adesso vi faccio vedere. Ciao! Ciao ciao ciao, ciao. No, no, no, no, no! Indietro! Indietro! Indietro! Indietro! Ai! Eh no dai vabbè eh. Adesso non salgo più Ok Ho sentito un rumore Comunque come vedete è venuta Veramente Tommy ha anche rotto l'albero quindi Posso Che bella cascatella Cos'è stato? mori. Mori. Mori. Mori. Muori, muori, muori, muori no no comunque allora ho fatto tutto questo e così posso vedere dall'alto posso vedere dall'alto quello che c'era allora dobbiamo andare a ripetere oddio non mi ricordo no non mi ricordo più dov'ero oh oh ho perso tutto oh cavoli non mi ricordo se ero finito là o là dentro oh no l'unica spada che c'avevo no ho lasciato le porta aperte Facciamo così, andiamo. Facciamo così. Dormiamo e così diventa giorno. Ti prego, non entrate in casa, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Ok. Ma dai. Mi sento troppo vicino, ragazzi. No, non sono troppo No, no. Sono troppo vicini. Ok. C'è qualcuno qua fuori? Voilà. Oh È ancora lì. È ancora lì. Non ci posso credere Oddio No no no no no no no no Aspettiamo che spariscono Chiudiamo la porta <ride> Non spariscono col sole Non ci credo No no no no No No Non ci credo Cioè io C'ho tutto là fuori E questi non spariscono col sole No no no no no C'ho qualcosa qua No Dov'è finita tutta la roba? No No ho perso tutto Ok proviamo Facciamo un mega sprint Finale e Almeno che Il ragno ha preso C'era uno scheletro qua da qualche parte Oh cavoli No no no no no no no È troppo vicino, troppo vicino, troppo vicino, troppo vicino, troppo vicino. Io non ho neanche una spada, ragazzi. No, ho perso tutto chissà dove. Dai. No, no, no. lì c'è una mela nel frattempo oh oh oh non sei sopra di me però tanto quest'albero dovevo tirarlo giù a prescindere ma è giorno è giorno dovrebbero essere spariti tutti invece sono ancora tutti qua ma dai no Cioè... No, perché ho messo giù? Il problema è che... No, no, no, no, no, no, no, no! Era tutto qua! Era tutto qua! No! No... Ragazzi, eh, diciamo, è ufficiale, oh, ho perso tutto, tutto, vabbè. Non ci credo. No, no. C'avevo proprio tutto qua, c'avevo da... Allora, ci salutiamo qui. Questo episodio per adesso è finito. Continuerò adesso velocemente a raccogliere e riprendermi tutto quello che avevo prima. Ricordo, se volete continuare a vedere questa serie potete supportarmi con dei like e se volete iscrivervi anche al canale e diffondere questo canale e ricordate che chiun, tutti gli iscritti potrebbero essere almeno uno di questi iscritti potrà essere vincitore di quell'evento che farò ai 100 iscritti poi ne farò uno magari anche ai 1000 iscritti e passa ok quindi ci salutiamo qua, buona giornata, ciao!